Vediamo, vediamo poi stasera quando fanno il testo e quando fanno il testo non è un'espansione proprio certo che non è vero ma vediamo poi come è, com è organizzata io quindi un attimo oltre all'espansione allora, allora rifacciamo di nuovo tutto okay. pretrazione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 la punta nelle nel vicinanze del giallo, ma preoccupandomi solo di guardare il giallo, a questo punto mi si forma nella mente un'espansione virtuale, ma non un'espansione fisica, un'espansione virtuale e la freccia parte. Un attimo prima che la freccia parte io so già come avverrà il follow up Tante cose così in così poco tempo consciamente è impossibile farlo, sappiatelo allora si allenano si allenano a utilizzare quasi tutto senza conscio come esattamente come avete imparato a guidare l'automobile non c'è nessuna difficoltà supplementare come la guidate l'automobile guardando i pedali cercando di capire dove mettere la marcia così qualcosa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 Dopo, quando è partita la freccia, non è stata la rete di è Appena è la freccia. No, è sempre stato detto Sì, ma, dire, ma allora, no, no, dimenticate tanti, tanti, quello tanti, che tanti, vi è, esatto. è stato detto e quello che sapete. Allora, okay. non seguite. Non di tante, Prima vi ha detto una, mi tanti. Tanti, tanti, Prima mi detto una cosa molto importante. No, no, ha detto una cosa molto importante. Nella mia vita arcieristica, ahimè, ho sentito talmente tante cavolate, ma veramente tante cavolate, una volta che è nato Facebook ho capito perché cioè tutti parlano come se fossero al bar ma senza avere una cognizione di causa. cioè una volta che una cosa è stata sentita dire ahimè si forma una regola è la stessa cosa quando ho detto Smartrise ma perché hai fatto l'impugnatura così? non va bene però l'ha fatta oltre? oltre l'ha fatta senza preoccuparti di capire perché oltre l'aveva fatta ok e tutto nasce così, no? Poi le cose si radicalizzano e siamo un po' rovinati. Allora, però, torniamo alle basi, perché esiste il follow -through? Allora, esiste il follow esattamente come correre i 100 metri. Se io corro i 100 metri e decido che una volta che raggiungi i 100 metri ho finito la gara, eh, me, ragazzi, sono rovinato, perché se io quando arrivo a 80, il mio pensiero è che a 100 ho finito sono rovinato io devo tagliare il traguardo al massimo della velocità ma psicofisica non solo fisica psicofisica ecco perché esiste il follow through. quello dei 100 metri è un follow through. io devo finire a 150 200 metri dopo perché il traguardo lo devo tagliare al massimo allora il follow through perché è stato inventato è stato inventato seguire attraverso dice se no, la parola stessa perché l'azione non deve finire l'azione Deve essere continua, l'azione deve finire due secondi dopo l'impatto della freccia, ancora in mira. Ecco, questo è il foto ha senso. Perché molto spesso si sente dire dei grandi allenatori: Vedendo il volo truco, capisco tutto di me. Così no? Te l'hanno spiegato. Effettivamente, più o meno sì. Perché se la mano si stacca dal viso, ma questo lo sapete, vuol dire che non ero in equilibrio dinamico, no? Se la mano scorre sul viso. Un minimo di equilibrio dinamico c'era, a meno che non eravate su due linee parallele. Allora sì, c'è sempre quello, ma ci sarà sempre Certo. Dopo il fallotrum c'è la gente che parla gente. rilassamento dopo il fallotrum. Analisi e rilassamento. Perché quello dopo è la parte più che stacca dal discorso. Certo, ma non lo fa nessuno. Mm. No, non esiste, non, non, è... non esiste, cioè, sappiamo che c'è l'Italia, prima... è come i cartelli stradali, e sappiamo che ci prima sono chissà prima... so perché hanno messo quel cartello a 50 euro bu, prima... ma è stato spottare... il rilassamento e poi il mentale proprio per staccare, Sì no, certo, ognuno ma poi si deve, giorni... ma quello sta a voi ragazzi insegnare a fare queste cose, a sì. insistere non hanno fatto. È molto importante che una volta tirata la freccia, eh, cosa hai percepito? cosa è successo, eh, come hai sentito, perché normalmente ragazzi, prima di tutto i vostri allievi sono finimentitori, perché non vogliono contraddirvi, questo sta a voi, essere autorevoli su questo. seconda cosa, è molto difficile entrarvi nella testa, voi il feedback che avete dagli allievi, da quello che vedete di fuori, e quello che vedete di fuori è l'1%, perché tutto il tiro si forma nel nostro cervello, voi dovete entrare nella testa dei vostri allievi, cercare di capire cosa stanno facendo, perché sennò andranno sulla linea di tiro nella confusione più totale, senza avere un binario, un metodo di quello che devono fare, ma soprattutto di autocorreggersi. E questo a me raramente avviene. L'autocorrezione è la cosa più importante, perché ogni allenatore deve avere il tono della legge, eh? non potete dire che poi venga fatto deve avere il dono della tele, delega. deve delegare al proprio atleta l'autocorrezione. Ma è Questo giusto è che lo sappia e poi col tempo impari a sentire certo. che cos'è che non certo. va. Certo. Certo. Certo. certo che sì. E poi per piacere non andate sulla linea di tiro in gara. Io lo dico a tutti, non avverrà come non avviene, perché ognuno vuole avere il suo posto in eh, prima fila, però state lì seduti e prendete nota cioè, in gara ci cede l'autocorrezione. Se no, questo benedetto atleta non crescerà mai. Non è una buona idea, specialmente nell'arco nudo, specialmente nell'arco nudo, se non si sa esattamente e non si è concordato prima con l'atleta, cosa si andrà a fare sulla linea di tiro. Se si è concordato prima, sì. Ma se no, dietro così, sì, sì, l'abbraccio alto. No, no, è l'apocalisse. È l'apocalisse, perché non ci sarà mai autocorrezione. Non ci sarà mai la possibilità di evolvere per il vostro atleta o per voi. E poi tutti, ovviamente, con il binocolo. Cioè il binocolo, voi non lo dovete proprio avere. Se, se proprio volete utilizzare il binocolo, lo utilizzate quando ha finito di tirare tutte e tre le frecce. O dopo che, se, se è all'aperto, dopo che ha tirato una freccia e, gli, e avete concordato prima, vuoi che ti dica dove vanno i punti, ma solo quello vi dovete dire, perché se no non ci sarà evoluzione. Vi ha sconvolto su questo punto? Sì, ma non lo farete, non lo farete. Non lo farete? No, non lo farete.